Ciao ragazzi, buongiorno e buon anno, come state? Come avete passato le vacanze? Come è iniziato quest'anno nuovo? Lo so che da un bel po' che non ci sentiamo, sono stata davvero molto molto impegnata in più ho avuto un calo di energie dovute ad alcune situazioni che mi hanno un po' appesantito la mente quindi ho preferito fare pausa, in realtà non volevo farla però poi mi sono ritrovata a farla senza volerlo, perché non avevo energia, non avevo voglia, e, um, avevo sempre dei pensieri per la testa e quindi non ero molto tranquilla e um, fare i video non, non era uno dei miei primi pensieri, quindi ho preferito fare pausa invece che mostrarvi cose che uh, magari poi non sarebbero venute fuori bene, quindi adesso cercherò di recuperare, in più uh, ho alcuni video in ritratto che sono già registrati ma che devo editare e poi pubblicare nel canale qui c'è anche Dora che sta dormendo qui insieme a me ah questa è la nuova coperta che ho preso e tutta bella pelosa, morbidissima e ho preso anche i tappeti vediamo i tappeti uguali quindi sono molto molto contenta e ho preso appunto sì, anche i tappeti uguali. Mi piacciono un sacco. Volevo farveli vedere perché li ho pagati pochissimo. Li ho presi da Pepco e um, li ho pagati davvero poco. Era da un sacco di tempo che ci stavo dietro, ma um, costavano troppe, quindi ci ho rinunciato. Ma quando li ho trovati lì, li ho presi subito. La coperta devo averla pagata sui 17 euro, e i tappeti sui 5 euro. Può essere proprio poco, poco, poco. Comunque, tornando a noi, io intanto mi porto avanti perché dopo devo registrare, devo fare anche altre cosine, così intanto mi trucco e parliamo un pochino, allora oggi tra le altre cose devo anche eh, togliere eh, l'albero di Natale così vi faccio vedere... È rimasto dell'anno scorso, dato che tantissimi mi avete chiesto se um, il DIY dell'anno scorso aveva funzionato, aveva retto com'era, ha funzionato bene e è ancora bello l'albero. Allora, e niente... non so, non mi ricordo più cosa devo dire io quando faccio un discorso che passo da un posto all'altro ah sì, devo andare a prendere le cassette di legno perché voglio realizzare un, un, le cuccette per i gatti quelle con il tiragraffi e tutte insieme e voglio provare a realizzarlo appunto con le cassette di legno sempre che io ci riesca poi mi avete ricordato che devo ancora fare... Um, farvi vedere quello che ho realizzato per la comunione di mio figlio allora ehm, penso che realizzerò i video in un altro modo perché in quel, quei giorni lì non avevo molto tempo e quindi mm, non mi sono impegnata molto in fare, a fare le, i video e infatti non sono venuta bene come volevo io quindi diciamo che lo rifarò da capo da capo, ecco per quanto riguarda la Dora ehm, vi avevo detto verso fine anno che l'ho portata dal veterinario perché eh, non cammina bene eh, fa fatica a star seduta e insomma a, aveva, si vedeva un, uno sviluppo dello scheletro o, de, o muscolare adesso non so, perché non sono veterinaria, io comunque si vedeva che aveva qualcosa che non andava quindi l'ho portata da diversi veterinari Uh, ognuno mi ha detto ovviamente il suo parere finché uh, abbiamo deciso di provare uh, prima di fare un intervento uh, di provare insomma a cambiargli dietro e a dargli delle vitamine che ci ha appunto uh, consigliato il veterinario quindi adesso ho appena finito questa cura qui uh, però ha funzionato ma non completamente insomma la vedo meglio ma non è uh, ancora un gatto normale ecco eh, quindi non so forse questa settimana forse la prossima insomma bisognerà riportarla e vedere insomma quale sarà il suo destino eh, non vorrei fargli fare l'intervento per due motivi intanto perché è piccolina poi perché è un intervento ad entrambe le gambe quindi insomma molto importante e poi perché costa uno sproposito quest'anno con i video vorrei cimentarmi in qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai provato, um, chi mi conosce da tanto sa che uh, io e il cucito per esempio non siamo uh, molto amiche e, um, e quindi una di quelle cose che volevo fare anche quest'anno è appunto, cimentarmi su cose nuove come per esempio uh, l'uncinetto oppure... Um, cioè non farò 10.000 video su un cinetto, ne farò uno o due al massimo insomma, uh, giusto per capire così, per um, fare qualcosa di, di diverso, ho dimenticato la matita, fare qualcosa di, di diverso, cimentarmi in qualcosa di nuovo, sperimentare qualcosa di nuovo, imparare anche io stessa qualcosa di nuovo, questa mi è partita, quest idea mi è partita dopo l'ultimo video che ho realizzato in cui... Um, sperimentavo tecniche nuove di decorazione che in quel caso era il decoupage e mi è piaciuto un sacco insomma quindi ho deciso che era me era ora di uscire da, dalla mia zona di comfort e fare qualcosa di qualcosa che non avevo mai fatto e riguardo sempre quel video vi ringrazio tantissimo perché è andato molto molto bene um, quindi sono molto contenta e tutto questo è in merito vostro, tant'è che um, ho ricevuto um, diverse proposte di collaborazione dopo quel video lì e per me è una, è una soddisfazione grandissima e tutto questo grazie a voi. Quindi vi ringrazio di cuore per uh, avermi aiutato. Io vi ringrazio infinitamente del vostro supporto perché un semplice like, un semplice eh, commento sotto il video, un semplice click eh, per me sono importantissimi e quindi vi ringrazio davvero un sacco. Io non so mai come fare questi discorsi, spero che arrivi il messaggio e niente non so cosa fare, cosa dire, vi ringrazio un sacco tantissimo davvero. E grazie per il vostro aiuto e grazie sempre per il vostro sostegno che è per me importantissimo la parte più bella di fare i video è proprio questa quella di avere il riscontro da parte vostra quindi io quando pubblico il video la prima cosa che vado a fare è andare a vedere i commenti è vero che non sono sempre velocissima nella risposta però eh, comunque prima li leggo tutti e poi un po' alla volta insomma vado a rispondere, cerco di fare del mio meglio, spero che questo arrivi insomma, questo, questo messaggio, questa volontà insomma di, di... ho oh, quante volte ho detto insomma, questa volontà di esserci insomma, quel, questa volontà di essere presente ci, ci sia, vi sia arrivata. bellissimo, fa meno 6 siamo in macchina perché la missione di oggi eh, la seconda di oggi una è stata l'albero e la seconda è andare a recuperare le cassette di legno perché vorrei realizzare la cuccia dei gatti come vi dicevo prima quindi adesso andiamo nel negozio biologico a vedere se ho qualche cassetta di legno da darmi e poi torniamo a casa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa ah, e oggi voglio fare anche il pane perché è finito ok, cassettine di legno recuperate, adesso vado a prendere e mangiare per i gatti che l'ho finito e poi torniamo a casa e cerchiamo di capire cosa riesco a fare con le cassettine di legno che ho trovato però ne ho ancora in studio, quindi nel caso posso utilizzare anche quelle e ho spento la macchina, sì e ehm, ah, altro buon proposito per quest'anno oltre a fare video in cui imparo cose nuove, cioè imparare cose nuove, eh, vorrei essere uno più organizzata perché io ho la volontà di fare un sacco di video e che poi non, non lo so, non ho mai il tempo per farle, questo mi scoccia, sono anni che lo dico e sono anni che non ci riesco, quest'anno voglio essere organizzata, quindi datemi tutti i consigli possibili, immaginabili e eh, fatemi sapere se volete vedere la mia agenda di quest'anno, che comunque non è cambiata più di tanto, fatemi sapere se... Eh, vi cimentate con il cucito l'uncinetto o, o il ricamo perché una delle prossime cose che vorrei fare è appunto sperimentare questa che per me è appunto una cosa nuova e un'altra cosa che volevo dire non me la ricordo più quando mi viene in mente intanto vado a fare la spesa allora, mascherina ragazzi non potete capire continuo a dimenticarmi la mascherina io eh allora, gel, qua, wow. comunque sono andata al supermercato per prendere il mangiare dei gatti e la marmellata, ho preso il mangiare dei gatti, un altro milione di cose e non ho preso la marmellata, ditemi che non sono l'unica che va al supermercato per prendere due cose e poi esce con una spesa intera oppure che va per comprare due cose e poi quelle due cose manco le compra ok adesso andiamo a casa svuotiamo la spesa svuotiamo le cassette di legno e ci mettiamo a lavorare dimmi dimmi dimmi che andiamo a fare la scatolina per felix e le sue sorelline Eh? Madonna, non le sopporto più, quelle rompiscatole, quelle rompiscatole, dai vieni Felix, vieni. Cosa che non volevo fare oggi era mostrarvi il mio studio in queste situazioni qua, perché sì, dopo un mese che non lo uso ragazzi, c'è di tutto e di più qui dentro, quindi dovrò anche sistemare nel frattempo. Allora, io ho già portato qua eh, le cassette di legno, questo è il famoso tubo che vi dicevo che volevo realizzare come tiragrafi. ve l'ho detto? Se non l'ho detto a voi non mi ricordo chi l'ho detto, comunque questi sono le cassettine di legno che appunto pensavo di mettere una più grande sotto così doppia con quattro cassette appunto per fare una cuccia abbastanza grande per farci stare Peter che lui è, è molto molto grande come gatto e le altre invece farle più piccole e, e una in cima aperta e eh, a fianco questo qua che servirà come tiragrafi, perché non metti a fuoco questo qua che servirà come tiragraffi e lì sopra buci metterò un altro cuscino non lo so più o meno penso che questo sarà il risultato finale anche se non sono molto convinta perché la mia idea di base era quella di fare di realizzare una sola colonna però se realizzassi questa sola colonna appunto peter non ci sarebbe dentro così il tutto è troppo largo e non saprei dove metterlo quindi non lo so, magari farò cose divise, una colonnina per le ragazze e il tiragrafi da mettere da un'altra parte e Peter dormirà nel letto come ha fatto fino adesso e eh, sempre per il progetto mi sono già fatta dare una mano da mio marito mi, mi sono fatta spiegare come togliere i gancetti, questi qua, dalle cassette senza rompere il legno appunto, mi ha consigliato di tirarli su con il cacciavite, di alzarle con il cacciavite e poi eh, toglierle pieg pieghe. con un movimento insomma, particolare alla pinza senza stringere perché altrimenti si rompe vediamo se riuscirò a farlo, altrimenti dovrò chiedergli una mano mi stavo chiedendo se vi poteva interessare un video in cui um, vi presento tutti i miei gattoni e anche il mio cane, non so se potrebbe interessarvi così, io lo butto là e che poi, vabbè, io ho sempre un sacco, un milione di idee per i video solo che non ho mai il tempo, cioè quelli che realizzo poi sono neanche un decimo di quelli che mi vengono in mente, io avrei bisogno di una persona mi segua con la telecamera e che mi editi i video perché per registrarli è un attimo è tutto il lavoro che c'è dopo che è impegnativo già fatto il pane mi sono dimenticata di mostrarvelo sono andata su 5 minuti a farlo comunque ho messo tutto dentro la macchina del pane se volete la ricetta poi ve la scriverò insomma e adesso sto aspettando che finisca la lavatrice che ha ancora un minuto e poi è pronta estendo mi sto rendendo conto che in questo video sto passando da una cosa all'altra sto rimbalzando come una pallina impazzita proprio comunque le mie giornate sono così sa che ho messo troppa roba in lavatrice oggi e che mi scocciava farne due no oh no ma questo qua sì che è pulito Comunque metà del casotto che c'è nel mio studio, sì sono tornata nello studio, eh, lo so, lo so, oggi rimbalzo come una pallina impazzita, ve l'ho già detto, ma è così. Queste sono le mie giornate, motivo per il quale cerco di evitare di fare questi video, perché sennò vi faccio impazzire e basta, non ha senso. L'altro giorno c'è stato il terremoto in Croazia, è stato talmente forte che si è sentito benissimo anche qua. E quando sono venuta giù, cioè non, non, non avevo connesso le cose, ma quando sono arrivata nello studio c'erano eh, tutti i cavalletti praticamente ehm, a terra e tutte le cose alte, insomma tutte per terra. Non ci sono arrivata subito, ci sono arrivata dopo qualche secondo, insomma, che praticamente il terremoto mi aveva fatto cadere tutto perché non c'era un'altra spiegazione cioè il gatto entra in studio soltanto quando ci sono io ma anche avesse deciso di entrare lo stesso mh, la, vabbè la porta è sempre chiusa quindi non avrebbe potuto entrare ma anche se fosse entrato avrebbe eh, fatto cadere un cavalletto due non cinque secondo me poi mi è venuto in mente che abbiamo anche un'altra scatola di queste eh, da aprire io non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dentro e l'ho messo in pausa vi avevo già detto all'inizio del video e in più invece nella scatola che abbiamo aperto c'è ancora un progettino da realizzare volete che lo facciamo assieme o volete eh, che apro direttamente subito questa scatola e vediamo cosa c'è dentro volete realizzare sia il progettino che manca della prima scatola che questi due fatemi sapere Comunque lavorare con De Agostini è stata un'esperienza fantastica, sono cresci cresciuta molto uh, grazie a questa collaborazione, cioè i miei video sono sempre gli stessi, però sono riuscita a capire le dinamiche che ci stanno dietro le collaborazioni e tutti i vari passaggi, tutte le varie cose che fino all'altro ieri non conoscevo e wow, è ancora più impegnativo. Mm, sono contenta, uh, cioè ho già fatto collaborazioni in passato con altri brand, uh, alcuni importanti, altri no, comunque ne ho fatte altre, ma mai nessuna collaborazione impegnativa come questa, ma esserci riuscita, aver avuto anche riscontro sia da parte vostra che da parte dell'azienda, ragazzi una soddisfazione pazzesca, pazzesca. Qualcuno di voi ha un amico, uh, fotografo, regista, non lo so, insomma, che abbia a che fare con uh, cavalletti, e luci e quant'altro? Perché ho bisogno dei consigli, cioè io vorrei appendere le luci, cioè non tenerle sul treppiede, ma appenderle o sugli scaffali o sul muro, ma non so se esiste un qualcosa, un gancio, una molletta un, una staffa, non lo so per, per attaccare queste luci vorrei attaccarle per due motivi il primo perché così non mi occupano spazio riesco a muovermi più liberamente e poi eh, perché secondo me avrebbero una come si dice, una posizione migliore per la luce non so come spiegarvi e poi non rischierei di romperle ogni volta che ci passo vicino Sì mi serve un aiuto ma non so a chi chiedere e a chi cercare boh. vedete questa è la posizione che ha il gatto intanto non sta seduto ma mai proprio e poi ha um, quella di portare le gambe posteriori più in avanti rispetto a quelle anteriori e credo che gli serva per stare in equilibrio praticamente con le zampe davanti perché Così si sposta al baricentro in un, nelle zampe in cui ha equilibrio. E questo cioè, non si vede bene. E beh, speriamo. In più, dato che sono qua, questo è il pane che ho fatto ieri. Vedete, è morbidissimo. Molto molto buono fatta con la macchina del pane di 200 anni fa perché la macchina del pane è questa che ha sì, sì, 16-17 anni